Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Parlo un po' a bassa voce perché mia figlia sta studiando di là e volevo farvi vedere il mio primo video spesa. Se a qualcuno può interessare, le borse sono 3, 1, 2, 3. Quella lì, invece, deve andare in discarica. E, um, vi faccio vedere che cosa ho preso. Video che um, faccio dedicato a Paolo Channel perché ieri pomeriggio parlavo con lui sotto al suo video spesa e quindi eccomi qua a fare il mio, Paolo un abbraccione e un bacione allora andiamo a vedere che cosa ho comprato qui c'è la borsa della eh, roba frigo ho preso questo latte intero che mi serve per fare lo yogurt, sapete che io per la colazione mangio lo yogurt bianco e lo faccio io e quindi il latte mi serve per fare lo yogurt in più del latte a lunga conservazione eh, che è questo qua che invece serve per fare la colazione a mia figlia e ne ho presi tre mi pare due e tre poi ho preso del branzino surgelato perché questa settimana mangerò il branzino gratinato una tartare di salmone perché domani sarà il mio pranzo farò la poke, la poke bowl la mozzarella della pizza questa perché stasera faccio io la pizza, però la base l'ho già presa, è eh, la pasta, non la faccio io, perché non mi esce mai. Dell'affettato, quindi del prosciutto crudo e del cotto, queste servono per mia figlia, per le sue merende energetiche, perché la nutrizionista ha detto di mangiare energetico, del petto di pollo, che farò questa settimana. del salmone surgelato eh, noi purtroppo il salmone fresco ogni tanto lo prendiamo però a volte a seconda della pianificazione lo prendo surgelato perché non ho il tempo di andare a fare la spesa e infine il pesto io uso questo di bra in questo sacchetto iniziamo a vedere un po' di verdura io ne prendo sempre una quantità industriale ho preso delle mele verdi queste le mangia a mia figlia a colazione dei fagiolini da cuocere, come contorno, delle banane che noi alterniamo perché non le mangiamo tutti i giorni. Tre bottiglie di vino bianco. Noi non beviamo molto pasto. Eh, vino è l'acqua, sì. Un'altra confezione di banane, una di salsa, mutti, aspettate che la giro, zang, eccola qua. Ricevo un'altra confezione di banane. E una zucca. Ho comprato questa piantina di rosmarino. Perché a me piace avere le spezie fresche. E poi l'ultima borsa. Vabbè, Ovviamente la carta da cucina. Perché questa non manca mai. Della lattuga. Questo eh, lo so che non è sano. Però per le merende di mia figlia. Torna utile e comodo. Perché non sempre ho il tempo di andare dal panettiere. Le brioche del marito. Perché io non mangio brioche. Non mi piacciono i dolci. Del mango. Questo... Faccio la pochettina, due confezioni di spinaci. Una e due, come vedete, c'è tanta verdura. Eh, poi io non ho preso la carne, ma perché ce l'avevo già in surgelatore, eh. le uova, delle zucchine. Queste non sono grandi come quelle di Paolo, sono un po' più piccole. Lui ha preso dei baobab. Gocce oculari per la secchezza oculare per il marito, che lavora troppo al computer. Del sedano. Pomodorini, ne ho presi due confezioni, come una e una. L'altra si è ribaltata. Perché ho avuto la rilettura oltretutto stamattina. Le mia avventura le lunghe. Io ho sempre la rilettura. voi No, e oltretutto, mi manca sempre qualcosa, nel senso che io lo passo, ma poi non lo metto nel, nel carrello. Quindi oggi avevo passato le cuce ma non le avevo messe dalla rilettura quindi non mi hanno dato i punti. Dei fagioli cannellini secchi e dei fagioli secchi da cuocere borlotti. Delle mele rosse. Eh, I mandarini, ele, dei porri e infine la pasta della pizza che userò stasera. Questa è la mia spesa di oggi, vi mando un abbraccio, ciao!